Di 2-3 ricreo. Oggi voglio farvi vedere come realizzare un bordino all'uncinetto. Il motivo è molto semplice e l'ho utilizzato per bordare il mio capottino in lana. bordino è semplicissimo, che è realizzato con il filo di cotone ha questo aspetto qua, perfetto per bordare degli asciugamani, le maniche di una maglietta, un lenzuolo. Questo è realizzato con della lana. Ed era il punto di partenza per il mio progetto di bordare il mio cappottino, perché volevo qualcosa realizzato sul nero. Naturalmente nero su nero si perdeva, poi naturalmente questa lana è troppo grossa, e eh, nel negozio di filato ho trovato questo mh, filo molto particolare, che è un, un tubolare in, in poliestere, a cui sono applicati delle paillette. per avere quel gioco di luci che cercavo. Come vedete, se col cotone è molto regolare, si vedono i punti, con questo tipo di filato il, il motivo è un po' più fantasioso, meno regolare e anche la lavorazione non è proprio semplicissima perché eh, ci sono le paillettes da prendere in considerazione. Per farvi vedere come realizzare il bordino, dopo voi potete scegliere con che materiale farlo o, o sperimentare altri materiali è bellissimo anche per un semplice braccialetto applicando un bottoncino alla fine e facendo un anellino con le catenelle per fare il tutorial ho scelto una lana abbastanza grossetta per eh, vedere come si fa con ehm, col filato che ho usato eh, col nero eh, i punti non si notano per niente questo è un altro dei problemi eh, che ho riscontrato lavorandolo, però l'effetto mi è piaciuto tantissimo. Allora, per realizzare il mio bordino, allora, catenella iniziale. Adesso faccio 5 catenelle: 1, 2, 3, 4, 5. Filo sull'uncinetto salto 3 catenelle vado quindi nella quarta e faccio una maglia alta filo sull'uncinetto e vado sull'ultima maglia, la quinta e faccio una maglia alta questo è il giro iniziale adesso 3 catenelle 1, 2, 3, giro il lavoro punto sull'ultima maglia alta faccio una maglia bassa e creo un pippiolino. adesso faccio due catenelle una e una due filo sull'uncinetto una maglia alta sulla maglia alta del giro precedente filo sull'uncinetto un'altra maglia alta ma questa volta sull'arco sullo spazio che si è creato con le 3 catenelle qua 1 2 adesso 1 2 3 catenelle giro il lavoro punto l'uncinetto sulla maglia alta del giro precedente sull'ultima una maglia bassa 1, 2, filo sull'uncinetto, una maglia alta sulla maglia alta del giro precedente. 1, 2, adesso un'altra maglia alta nello spazio creato dalle due catenelle. Qui c'è il pippiolino, qui sono le due catenelle. Infilo l'uncinetto e faccio la maglia alta. Vedete si crea come un, un, si crea un, fore, un forellino. 3 catenelle, 1, 2, 3. Giro il lavoro, punto l'uncinetto all'interno dell'ultima maglia alta del giro precedente, faccio una maglia bassa, una, due catenelle, filo sull'uncinetto e faccio una maglia alta sulla maglia alta del giro precedente. Filo sull'uncinetto e faccio una maglia alta su questo spazio che si crea. sulle due catenelle, adesso ripeto così fino alla lunghezza desiderata, quindi 1, 2, 3 catenelle, giro il lavoro, faccio il pippiolino 1, 2 catenelle, maglia alta, sulla maglia alta del giro precedente, maglia alta sul sullo spazio che si crea eh, dalle due catenelle del giro precedente quindi maglia alta e abbiamo fatto un altro giro quindi 3 catenelle 1 2 3 punto l'uncinetto sull'ultima maglia alta e faccio una maglia bassa 1 2 filo sull'uncinetto maglia alta sulla maglia alta del giro precedente Filo sull'uncinetto e adesso faccio l'altra maglia alta sullo spazio, su questo forellino qua. E vedete, il lavoro prende forma, ma vedete che effetto diverso che ha fatto con la lana, che è realizzato con il filo di cotone e fatto con questo filato bellissimo con le paillettes. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, arrivederci alla prossima da 1, 2, 3 ricreo.